Le anomalie del clima, con cambiamenti improvvisi di temperatura, piogge intensissime contrapposte a stagioni di estrema siccità, scioglimento dei ghiacciai e conseguente innalzamento del livello dei mari, sono già da tempo al centro dell'interesse degli scienziati. Un centro di ricerca abruzzese, il CETEMS attivo all'Università dell'Aquila offre un contributo straordinario nella comprensione di questi fenomeni e cerca di rendere sempre più precise le previsioni meteo. L'emiciclo ha ospitato martedì 5 febbraio un convegno organizzato dall'Università della Terza Età che ha affrontato la questione climatica e che ha avuto come relatore principale Barbara Tomassetti, coordinatrice del gruppo di lavoro CETEMS sulla modellistica idrologica. E lei a spiegarci quali attività svolge il centro aquilano. L'Abruzzo, in particolare l'Aquila là qui la ospita quello che è un centro di eccellenza riguardo lo studio di queste fenomenologie. Facciamo parte della rete nazionale per quanto riguarda l'osservazione dei dati e in effetti sono stati sviluppati in loco in questo centro di eccellenza diversi modelli sia di previsione meteorologica che idrologica che poi è il campo di cui mi occupo. Quali sono gli eventi climatici che stanno peggiorando diciamo, rispetto al passato. Allora un'evidenza che riguarda più il nostro ambito è proprio quello dei cosiddetti flash flood quindi delle, di queste mh, piogge intense in breve tempo che fanno sì che i fiumi eh, si gonfino repentinamente e quindi creino una sorta di eh, problema a livello idraulico e idrico per le città quindi esondazioni eventualmente. Purtroppo da quello che stiamo osservando questi eventi severi diventano sempre più più frequenti. Il colonnello Francesco Laurenzi, volto noto di Rai 1 e animatore degli incontri dell'Università Aquilana della terza età, parla di un modo nuovo di studiare il clima. È un clima nuovo, è una meteorologia nuova, sono previsioni relativamente nuove quindi, noi stiamo adattando cioè, le previsioni a quello che sono gli scenari futuri del, del tempo. E questo mi piace dirlo: si fa in Abruzzo e si fa all'Aquila. Noi siamo i capofila e noi siamo delle eccellenze all'Aquila, fatemelo dire con orgoglio di questa nuova meteorologia.